Sì, grazie Presidente, consegno il voto di astensione del gruppo del Movimento 5 Stelle a questa mozione, eh, condividiamo assolutamente lo spirito, il tema del ripristino della linea 34 è stato affrontato diverse volte in Commissione e anche in maniera più informale attraverso contatti eh, costanti con i rappresentanti del Municipio che in particolare stanno lavorando per il ripristino o meglio mh, per uh, l'efficacia uh, di questa linea e ovviamente con ATAC, la polizia locale e tutti i soggetti uh, coinvolti abbiamo fatto anche delle prove per vedere se uh, sia possibile uh, effettuare questa linea con uh, i minibus elettrici che da qualche tempo uh, stanno tornando nelle nostre strade dopo uh, anni in cui erano fermi nel deposito di Trastevere quindi è un tema sul quale uh, si sta assolutamente lavorando, è un tema del quale siamo uh, più che consapevoli e quindi uh, semplicemente per questo motivo il voto sarà di astensione, ma ci tengo a ribadire ancora uh, una volta il lavoro importante che si sta facendo per ripristinare questa linea. Magari lo spiego per chi ci ascolta, che magari ascoltandoci dirà cosa ci vuole a ripristinare una linea, è una linea che arriva in un territorio uh, particolare con delle, uh, con delle strade, con una strada molto stretta e quindi servono dei mezzi uh, particolari che chiaramente sono diversi dai dagli autobus tradizionali.